Buonasera a tutti e bentrovati con il nostro consueto appuntamento mensile dedicato alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, il nostro Fed Talks. e allora da questo momento saremo in diretta naturalmente sulle fonti tv e anche su tutti i nostri canali social per seguire le mosse della Banca Centrale Americana naturalmente che si è riunita ieri, FOMC di due giorni come sempre e con questa serata attesa mh, per la conferenza stampa di Jerome Powell atteso anche questo rialzo dei tassi di interesse il quarto consecutivo di 75 eh, punti base è, è quasi dato per scontato anche se poi noi lo diciamo sempre io per prima non si dà mai nulla per scontato eh, quando ci sono queste riunioni anche perché il periodo è veramente un periodo difficile continua la lotta all'inflazione, eh, Jerome Powell e la Fed hanno, hanno iniziato appunto eh, quattro riunioni fa e il ritmo continua serrato, per quello si parla ancora di un rialzo giambo così come Vedete scritto in sovrimpressione, cioè di 75 punti base mh, fino a portare il costo del denaro al 3,75, dal 3,75 al 4%, eh, ma mh, proprio perché eh, si dà quasi per scontato che il rialzo sarà di 75 punti base, in realtà l'attenzione principale degli analisti e degli operatori del settore, degli investitori e di tutti ovviamente, perché poi tutto questo viene fatto per il controllo dell'inflazione, quindi interessa poi anche il consumatore finale. L'attenzione sarà concentrata sulle parole di Jerome Powell durante la conferenza stampa a proposito dei rialzi futuri. Questa è la cosa fondamentale. Perché? Perché eh, si cercherà di capire se l'azione della Banca Centrale Americana proseguirà con questo ritmo serrato, appunto con altri rialzi di tassi aggressivi oppure se già dalla prossima riunione il ritmo eh, rallenterà e quindi se i rialzi dei tassi che pur proseguiranno saranno di entità minore. però e adesso vedremo insomma cominceremo a parlare tra poco con i nostri ospiti per capire le attese il comunicato eh, sarà pubblicato alle 19 quindi non appena uscirà la decisione la vedremo insieme in diretta un'ora prima per l'ora solare in questo, in questo caso però attenzione perché oggi c'è questo dubbio perché fino diciamo così fino a ieri fino alla vigilia di questa riunione si pensava appunto che da, dalla prossima riunione da dicembre la fed potesse decelerare il ritmo, ma sono arrivati dei dati macroeconomici, tutto sommato che danno una fotografia dell'economia americana che tiene una fotografia positiva, cioè eh, i dati sul numero delle offerte di lavoro eh, che sono salite a 10,72 milioni sopra i 9,85 milioni delle attese, quindi un dato che mostra un mercato del lavoro saldo e sapete molto bene eh, che e quanto Powell guardi il mercato del lavoro, giustamente perché dà un'idea di come l'America sta reagendo a, a, questi, a questo rialzo dei tassi e quindi si pensa che questo dato potrebbe portare Jerome Powell e la Federal Reserve ad avere un approccio aggressivo ancora sui rialzi dei tassi di interesse. Sopra le attese anche il dato manifatturiero americano nel mese di ottobre. E peraltro sta andando avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Oggi però le borse, e poi cominciamo a parlare con i nostri ospiti, ma insomma un inquadramento va fatto proprio per capire ehm, quali sono i dati che potrebbero poi inserirsi nelle previsioni eh, che precedono proprio di qualche minuto eh, il comunicato stampa, la, la pubblicazione del comunicato stampa. Oggi eh, le borse ehm, sono state molto caute, la chiusura dell'Europa è stata... Eh, negativa fondamentalmente fatta eccezione per Milano che eh, è, ha chiuso po poco sopra la parità più 0,03 possiamo vedere anche le chiusure insieme così andiamo a vedere anche Wall Street il CAC di Parigi ha ceduto lo 0,81 ovviamente la giornata delle decisioni delle banche centrali vede sempre i listini un po' stare alla finestra gli investitori naturalmente stare alla finestra l'Ibex di Madrid cede lo 0,38 il DAX di Francoforte lo 0,61 non fa eccezione il Fuzzi 100 che cede lo 0,58. In questo momento anche i listini americani sono negativi, il Dow Jones cede lo 0,19, l'SP 500 lo 0,60, il Nasdaq l'1,10 in attesa appunto dei riferimenti che darà la Fed e tra poco lo vedremo insieme. Oggi da segnalare in rialzo anche il eh, prezzo del gas, eh, molto volatile in questo periodo, ovviamente questioni del gas che riguardano principalmente l'Europa, però ovviamente sono tutti indicatori che poi eh, portano ancora di più in evidenza le problematiche legate all'inflazione, con tutte le problematiche energetiche e insomma ehm, e vedremo peraltro le aspettative di inflazione per quanto riguarda l'America, misurate dai mercati sono anche tornate a salire nelle ultime settimane, sono lontane dai massimi di inizio anno, quando hanno toccato anche il 3%, ma dopo che avevano visto un calo intorno al 2,2%, a livelli quasi ehm, compatibili con l'obiettivo che si pongono le banche centrali, quindi quello del 2%, si sono portate al 2,4% e è una situazione che va sicuramente monitorata e lo faremo. Quindi come detto, alle 19 ci sarà il comunicato stampa, lo vedremo in diretta, sarà pubblicato il dato attesi questi 75 punti base e poi la conferenza stampa di Jerome Powell alle 19.30. Intanto vi invito a scriverci, siamo in diretta anche su tutti i nostri social, sulle nostre live chat, eh, sulla pagina di YouTube di Le Fonti e anche sulla nostra pagina Facebook, potete commentare e anche dirci cosa vi attendete. Saluto Luigi in regia, rimaneva da salutare il collega che mi seguirà per questa diretta, non so se abbiamo il primo ospite, perfetto, telepatia. Saluto Peter Cardillo con noi per l'apertura di questa serata, Peter è un piacere ritrovarti, buonasera. Grazie. Peter, allora, ehm, parto dalla domanda più banale, poi però analizziamo gli altri temi che ho già toccato nelle premesse iniziali. Atteso questo rialzo di 75 punti base, pensi che sarà confermato? Perché non, non si sono diciamo, avanzate altre ipotesi? Sì, certo, se non è confermato sarà una sorpresa, quindi eh, non, credo che ci trovere... non credo che siamo di fronte a qualsiasi sorpreso da parte della... Il comunicato del Fed. Eh, probabilmente l'unico eh, indizio che eh, probabilmente possiamo avere è appunto eh, che la Fed aumenterà di mezzo punto eh, nel mese di dicembre. Però non credo che indicheranno che sono pronti per una pausa. Forse questo avverrà verso dicembre eh, perché eh, penso che ehm, la banca centrale vorrà ancora raccogliere eh, informazioni a riguardo del, dell'inflazione e specialmente eh, del mercato di lavoro quindi eh, appunto avremo eh, i dati di inflazione questo mese e eh, il dati di lavoro questo venerdì e poi resta dicembre dunque sì. una conferma che l'inflazione ehm, ha finalmente raggiunto eh, un livello picco, vuol dire che la Fed probabilmente, con tutta probabilità eh, annuncerà una pausa eh, a dicembre, però non credo oggi. Ecco, infatti guarda, appositamente è apparso un titolo che riassume un po' quello che già tu stavi dicendo e ti pongo anche un'altra domanda, è una riflessione che stavi già facendo tu Peter e ovviamente è una riflessione che stanno facendo tutti i mercati, guardano in realtà ai futuri rialzi, cioè si chiedono se, quindi attenzione estrema a Powell, ci si chiede se Powell darà qualche indicazione rispetto ai futuri rialzi, ma tu mi pare di capire che giustamente hai detto no perché dovrà prima monitorare altri dati macroeconomici, anche il dato stesso sull'inflazione prima di capire se rallentare o meno e peraltro ti aggiungo anche questo così ti lascio alle tue riflessioni eh, questo auspicio cioè che la Fed a dicembre possa rallentare oggi sembrerebbe essersi un po' raffreddato dopo i dati sul mercato del lavoro che hanno dato una fotografia dell'economia americana comunque che tiene no? e quindi ehm, questo fa pensare che Powell potrebbe continuare nella politica aggressiva anche eh, nella coda finale dell'anno. Ecco una riflessione su questo? Oggi pensi che dirà qualcosa? No, hai detto che, che dovrà prima monitorare altre, altri dati. Non aspetto, sì, io non mi aspetto un comunicato meno falco dell'ultimo comunicato, mm. bisogna vedere ciò che dirà durante la conferenza stampa, però anche lì non credo che lui sarà così, eh, che, che sarà meno falco del... del dell'ultima volta perché giustamente eh, la lotta contro l'inflazione eh, è ancora in pieno e quindi lui deve convincere i mercati come a un certo punto ha già convinto nel passato che la Fed deve assolutamente bassare l'inflazione a portarla al 2% l'anno prossimo cioè verso la fine dell'anno prossimo secondo me eh, è quasi impossibile almeno che non ci troviamo di fronte a una forte recessione che ci porta a un stato di deflazione questo secondo me non avverrà eh, una recessione avverrà però sarà una recessione abbastanza eh, mita, leggera più che altro eh, e quindi eh, vuol dire che l'inflazione eh, probabilmente scenderà verso 4-5% però non credo più di quello allora quindi tu dici eh, recessione potrebbe esserci leggera però appunto abbiamo visto questi dati macroeconomici che eh, sembrano dare invece e lo chiedo a te: insomma, che vivi quotidianamente l'economia americana? Sembrano dare una fotografia eh, insomma, se non positiva, però comunque sicuramente non negativa, forse come eh, potevamo aspettarci, sia per quanto riguarda il numero delle offerte di lavoro, che proprio sono state pubblicate oggi, che sono eh, state pubblicate sopra le attese, e poi c'è stato anche eh, sopra le attese il manifatturiero, insomma, quindi americano, nel mese di ottobre. Peraltro siamo anche nel, mese, nel, nel periodo della, delle trimestrali anche se non sono tutte brillanti, diciamo, come eh, forse potevano essere le attese, però insomma, potrebbero dare linfa al mercato. Insomma, la situazione dell'economia americana non sembra così negativa. Eh, Peter, ti chiedo conferma. E recessione sì. leggera potrebbe esserci a questo punto se la Fed dovesse continuare a, a, con questa politica da falco, insomma, come dicevi sì. tu prima? Sì, certo. Beh, questo è facile da rispondere. Perché in effetti sì, è vero che abbiamo i dati macroeconomici che non eh, coincidono con eh, le prospettive di una recessione, però ci sono alcuni settori che probabilmente sono già in recessione, riferisco eh, al, pila al pilastro dell'economia americana, cioè il um, settore immobiliare, basta vedere quei numeri e la fiducia eh, da parte dei Costruttori è a terra e quindi sono già in recessione. Eh, appunto, eh, abbiamo visto gli ultimi dati eh, delle vendite in case, sono crollati. Eh, il, il problema attualmente è che, cioè, problema nel senso che eh, non abbiamo i dati che confermano una recessione o che, eh, o che puntano verso una recessione è che il consumatore americano rimane abbastanza forte. Ecco, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, questo è dovuto in parte al fatto che finora l'effetto totale dei rialzi dei tassi ancora non sono stati subiti dal consumatore americano. Quindi eh, sappiamo benissimo che il mercato di lavoro rimane forte. Eh, sappiamo benissimo che c'è stato un aumento di salari l'anno scorso, il, cioè dai minimi, e sappiamo benissimo che um, i salari vengono, um, vengono aumentati uh, con nuovi posti di lavoro, sì. cioè, cioè, eh, cioè eh, eh, i lavoranti che cercano il lavoro chiedono di più e la scarsità delle persone cert certamente eh, vuol dire che eh, co co consenza diciamo, a un aumento di salari e quindi questa è la ragione perché vediamo un consumatore che rimane molto forte però quando l'ultimo eh, eh, rialzo il rialzo di oggi, il rialzo di dicembre finalmente toccherà il portafoglio del, del consumatore americano eh, diciamo quest'altra parte che è due terzi dell'economia americana crollerà e eh, quindi eh, sì. ci porterà in recessione e infatti bravo perché tu hai detto una cosa giustissima non avevo dubbi insomma, però questa cosa non si sottolinea spesso eh, io eh, anche in altri interventi ho ricordato come l'inflazione venga anche definita un killer che si muove lentamente no? nel senso che poi gli effetti è quello che dicevi assolutamente tu si vedono solo dopo soprattutto sul consumatore finale quindi ovviamente eh, sì, sentiamo ovviamente avvertiamo e vediamo Concretamente ogni giorno rialzo dei prezzi, ma poi eh, diciamo le, le penalità più, più grandi arrivano successivamente, soprattutto poi se l'economia viene rallentata dall'azione delle banche centrali. Questo è un ottimo. Uh, punto e spunto perché ripeto lo, lo diciamo sempre troppo poco. Senti i mercati oggi l'Europa è a chiuso debole in attesa dopo facciamo anche un confronto magari con te eh, eh, m -m -m mi interessa sapere la tua opinione mettendo a confronto la situazione americana e quella europea. Prima però restiamo ancora sui mercati americani in questo momento il Dow Jones è leggermente salito sopra la parità mentre invece l'S&P 500 e il Nasdaq restano negativi eh, perché che cosa temono di più secondo te in questo momento i mercati? Io, io penso che i mercati hanno già scontato il fatto che probabilmente ci sarà qualche indizio che la Fed incomincerà a rallentare. Io non sono così sicuro di questo, come ho detto all'inizio del programma. Quindi eh, se effettivamente eh, non ci sarà, io penso che questo mercato si troverà di fronte eh, a una situazione negativa, cioè possiamo benissimo eh, rivisitare i minimi di quest'anno, cioè gli ultimi rally che abbiamo avuto, secondo me eh, saranno in pericolo. In pericolo, ok, ok, ok. E allora dicevo: Peter, mh, eh, vorrei, vorrei anche fare un discorso con te relativamente al confronto tra l'America e l'Europa allora ovviamente il Fondo Monetario Internazionale nelle, nelle ultime settimane ci ha dato delle previsioni ovviamente non troppo confortanti in generale e a livello globale a partire dall'America ma soprattutto per l'Europa abbiamo parlato insomma con te di una eventualità di recessione leggera, più leggera poi dipende ovviamente diciamo che tutte le previsioni che si possono fare in questo momento sono eh, solo provvisorie e le stime sono provvisorie per l'Europa la situazione eh, è, è, diciamo, è peggiore, anche perché c'è tutto la, la, il discorso della crisi energetica e quindi con, con il conflitto che è, che è vicino anche geograficamente. Insomma, come vedi, qual è la differenza sostanziale, secondo te, tra l'Europa e l'America? Sì, sì, certo, sì, certo che l'Europa diciamo, è più vicino alla recessione. I dati quasi, quasi confermano che probabilmente l'Europa è già in recessione. Eh, quando dico l'Europa, anche se l'Inghilterra non fa parte dell'Eurozona, dell includo anche eh, l'Inghilterra, certamente ci sono eh, molti problemi, eh, ma a parte il fatto dell'Inghilterra, ricordiamoci, cioè la Gran Bretagna, ricordiamoci che eh, eh, eh, eh, la Banca Centrale Europea eh, eh, no, non è a metà strada diciamo del raggiunto punto eh, per eh, portare giù l'inflazione che ha superato eh, i livelli, cioè il massimo eh, del livello qui negli Stati Uniti mentre noi eh, mentre la banca centrale americana è quasi pronta a arrivare diciamo alla fase di, eh, di di aumento di tasse di interessi sì. e quindi eh, se già vediamo i numeri deboli in Europa, senza che la Banca Centrale Europea abbia già raggiunto il picco degli aumenti dei tassi, è ovvio che eh, la crisi si sentirà di più. Poi c'è l'altro fattore, il problema energetico. Eh, quindi eh, per quando sarà un peso per noi, certamente eh, molto molto di meno in confronto all'Europa. Assolutamente sì, ma infatti poi oltretutto la Banca Centrale Europea ha iniziato diciamo, un po' più tardi rispetto alla Fed e adesso l'inflazione in Europa ricordiamo... Eh, stima preliminare è al 10,7% quindi non solo ha superato la doppia cifra ma ha superato anche le attese che prevedevano un 10,2% che sarebbe già stato e, e peraltro Christine Lagarde insomma, non le ha mandate a dire Peter ha detto noi continueremo perché comunque l'inflazione deve scendere e l'obiettivo del 2% sembra veramente essere molto lontano così come per l'America ovviamente però in Europa i problemi sono, eh, sono più, più importanti Ehm, allora, Peter, ti chiedo di stare lì ovviamente. Andiamo due minuti in pubblicità, poi torniamo. Ancora qualche riflessione pre-comunicato e poi naturalmente, Peter, aspettiamo con te la decisione di politica monetaria per capire se è confermato questo rialzo di 75 punti base. A tra pochissimo, voi restate con noi, vedo che state già, vi state già collegando in moltissimi. Arriviamo tra pochissimo. Peter, arriviamo. Eccoci tornati le fonti Fed Talks e allora in diretta naturalmente per seguire eh, le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, mancano esattamente 4 minuti, eh, siamo precisi eh, per la decisione sul tasso di interesse che ha atteso ovviamente l'abbiamo già detto a 75 punti base, ma l'attenzione è mh, proprio già rivolta ai rialzi successivi. Allora con noi c'è ancora Peter Cardillo. Peter, appunto stavamo dicendo quali potrebbero essere i prossimi step, tu pensi quindi, eh, perché c'è qualche amico che, che sostiene che a dicembre la Fed potrebbe essere un po' meno falco, tu sostieni che oggi Powell si mostrerà ancora bello aggressivo insomma e poi invece si vedrà non darà indicazioni precise su quello eh, che farà i prossimi mesi. E certo io penso che rimarrà falco ehm, però ho detto ci potrà essere qualche indicazione che sono pronti di aumentare di mezzo punto a dicembre quello potrebbe essere interpretato dai mercati come un, ehm, un comunicato meno falco eh, però che la fed abbandona, ehm, ehm, abbandona il tema di essere aggressiva, dubito molto. Ok, peraltro anche gli step che per esempio eh, leggevo poco fa, poco fa, sono stati pubblicati in queste ultime ore eh, di Goldman Sachs, secondo appunto eh, la, la banca centrale. secondo Goldman Sachs la banca centrale alzerà i tassi 50 punti base in dicembre per poi ritoccarli ulteriormente al rialzo di 25 punti base a febbraio e marzo quando il costo del denaro Arriverà al 5% e toccherà il 5%, un livello più alto di quanto era stato stimato in precedenza. Ovviamente, eh, questo insomma, di fronte alla Fed, le decisioni della Fed sono moltiplicati timori di una recessione, ma è quello che stavamo già valutando eh, poco fa. Intanto, io sto guardando perché veramente manca un minuto due minuti alla decisione. Ehm, che cosa? mentre l'aspettiamo in caso ti interrompo, ovviamente appena viene pubblicato il dato, eh, Peter. Che cosa ti senti di dire agli investitori in questo periodo particolare dell'anno e nel mezzo, nel pieno delle decisioni delle banche centrali? Io resto fiducioso che il rally possa continuare, come ho detto è probabile che se la Fed rimane falco senza nessuna indicazione che possiamo rivisitare i minimi di quest'anno, però... Io penso che durante la fine di questo mese, verso dicembre, normalmente sono mesi positivi per il mercato e quindi tutto dipende, diciamo, di quello che eh, succederà nel mercato obbligazionario. Io eh, sono convinto che ehm, i rendimenti hanno già toccato il massimo di quest'anno e eh, quindi se effettivamente ehm, mi danno ragione eh, io penso che Rally può continuare perché in effetti ricordiamoci che eh, la stagione degli utili finora è stata abbastanza positiva eh, e quindi questo è il punto fondamentale del mercato azionario certo. Allora Peter ti chiedo la cortesia, eh, abbiamo un piccolo ritorno audio, forse hai accesa la nostra diretta sul nostro sito se così fosse ti chiedo la cortesia di, di, di chiudere il sito o comunque di togliere l'audio così almeno non abbiamo il rientro più che altro perché così ti sentiamo meglio perché quando parli ovviamente si sente un rientro. Allora manca un minuto, aspettiamo perché adesso arriverà la decisione sul tasso di interesse dei fondi Fed, intanto gli indici americani a parte il Jones che resta sopra la parità più 0,07, l'S&P 500 cede lo 0,35, il Nasdaq cede lo 0,87 quindi eh, come Possiamo vedere, come abbiamo già detto, insomma gli investitori restano cauti e non a caso ho appena chiesto al mio ospite che cosa eh, si sente di suggerire in questo momento agli investitori. Gli investitori restano cauti non tanto per quello che accadrà questa sera, anche se io sono sincera, sono molto curiosa di leggere il comunicato e lo leggeremo insieme naturalmente per metterlo anche a confronto con il precedente. Perché eh, secondo la maggior parte degli analisti e degli operatori questa riunione sarà un po' tra virgolette, la copia di quella precedente Infatti, anche Peter Cardillo lo sosteneva perché, appunto, eh, Powell evidentemente si mostrerà ancora falco, vero? Cioè anche il comunicato, insomma, non credo che subentrerà qualcosa di particolarmente diverso. Ecco, forse eh, si soffermerà maggiormente sul, sul mercato del lavoro, Powell, cosa che fa spesso. Peter Sì, certo, questo è molto probabile. Eh, io penso che quello che dobbiamo. Eh, tenere sott'occhio subito quello che sta succedendo nel mercato obbligazionario e certamente il biglietto verde, cioè eh, il foreign exchange. Ecco Peter, è uscito in questo momento, confermato il rialzo di 75 punti base. Eh, questo, questo è stato confermato, quindi ecco, nessuna sorpresa, eccola qui: la Fed rialza i tassi di 75 punti base. Peter, è come da attese, come da previsione. E certo, questo non era sorpreso per i mercati. Adesso vediamo appunto eh, se c'è qualche indicazione eh, per il prossimo rialzo a dicembre, oppure qualche parolina che potrebbe indicare che ehm, la Fed incomincerà a rallentare. Questo è diciamo la parola chiave nel comunicato. Io, certo, non il comunicato davanti. Però... Adesso, adesso lo, lo sto aprendo. Intanto, appunto era solo per un commento rispetto a questo. Adesso però, lo. Partanto, guardando la prima reazione dei mercati, vediamo che il dollaro scende. Ecco andiamo allora, a vederlo ma... mentre recuperiamo il comunicato, completo. assolutamente. <ride> Perché peraltro stavi anche parlando appunto del dollaro dell'euro-dollaro. Guardiamo, ecco qua sì è vero, l'euro il recupero in questo momento. Peter lascio commentare te. Io intanto recupero il comunicato. Peter però io non ti, sento, non ti sento più e sento il mio ritorno. Sì, sì quindi... adesso, adesso va bene. Perfetto, non perfetto adesso ti sento. Dimmi, ecco, dicevi l'euro è il recupero in questo momento. Sì, ho visto una fase nel comunicato che potrebbe essere indicativo del fatto che... Eh, incominciano a, a pensare verso una pausa cioè cumulative tightening che vuol dire che eh, praticamente monitoreranno i prossimi dati e poi dopo di quello eh, probabilmente sì. cominceranno a rallentare guarda, leggiamo l'inizio del comunicato lo leggiamo insieme lo, lo traduco insieme a voi qui si parte subito eh, dagli eh, indicatori macroeconomici che è quello che dicevamo Poco fa gli indicatori recenti indicano una crescita modesta della spesa e della produzione, i guadagni di lavoro hanno mostrato invece insomma, un, uno stato solido negli ultimi mesi, il tasso di disoccupazione è rimasto basso e poi si parla subito dell'inflazione. L'inflazione resta elevata e questo naturalmente riflette gli squilibri della domanda e dell'offerta legati alla pandemia, all'aumento dei cibi, e i prezzi dell'energia, ecco tutte riflessioni che stavamo facendo anche prima con te, e più ampie pressioni sui prezzi. E poi eh, torna eh, il comunicatore, il secondo diciamo paragrafo, parla della guerra, del conflitto tra Russia e Ucraina, la guerra della Russia contro l'Ucraina sta causando enormi difficoltà umane e economiche, eh, la guerra e tutto quello che è mh, correlato ad essa sta creando ulteriori pressioni al rialzo sull'inflazione, e queste stanno pesando sull'attività economica mondiale naturalmente il comitato è molto attento a rischi dell'inflazione e poi ovviamente subito dopo guardate c'è eh, il discorso del rialzo, quindi la decisione di politica monetaria, andiamo avanti adesso poi il resto lo leggiamo anche più avanti perché voglio l'ultimo commento da Peter prima di eh, salutarlo appunto il comitato cerca di ottenere la massima occupazione, inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo, ecco ti chiedo cosa si cosa intende secondo te per lungo periodo. A sostegno di questi obiettivi il Comitato ha deciso di alzare il intervallo obiettivo, appunto, i 75 punti base. Eh, Peter, cosa si cosa intende secondo te lungo periodo per tornare al 2%? Appunto, parlavamo del, almeno della prima parte dell'anno prossimo, del 2023, che sarà interessato da questi no, interventi. Il 2% probabilmente non, non verrà fino al 2024, 6 mm se arriverà nel 2024 però leggevo un po' il comunicato lì che era sottolineato che la Fed ha indicato che vogliono portare il Fed Post Rate a per cento. quindi già ci siamo ecco e se è così vuol dire che un altro aumento di mezzo punto e poi la pausa eh certo, assolutamente sì. Sì, sì, è quello che hai sottolineato, è esattamente. E poi qui parla ancora del, del, del, del, di riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%, ma adesso lo leggeremo, lo leggeremo in più parti. Intanto io saluto Peter Cardillo, grazie per essere stato con me davvero e a presto sulle fonti TV. Ti lascio eh, sicuramente a una serata con Jerome Powell, insomma, la passeremo tutti con lui, così magari a posteriori commenteremo il suo atteggiamento. Grazie Peter, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. E allora intanto mentre aspettiamo eh, che si colleghi il prossimo ospite peraltro con il quale parleremo dell'andamento dell'euro-dollaro. andremo a vedere che cosa sta succedendo al cambio euro-dollaro. che seguiremo come sempre facciamo anche durante la conferenza stampa di Jerome Powell. Torniamo sul comunicato andiamo a leggere eh, come prosegue eh, naturalmente il, la, la banca centrale americana, americana si stava concentrando sull'inflazione il comitato Ehm, anticipa insomma, i continui aumenti della fascia con l'obiettivo da raggiungere del 2% e, e questi ehm, gli aumenti dei tassi di interesse saranno appropriati per raggiungere una posizione monetaria sufficientemente restrittiva e qua si ripete insomma da riportare l'inflazione al 2% andiamo avanti vediamo qui cosa si dice nel determinare il ritmo dei futuri incrementi nella fascia il comitato terrà conto dell'inasprimento della politica monetaria e anche i ritardi con cui la politica monetaria colpisce l'attività economica, inflazione, sviluppi economici e finanziari, quindi anche le tempistiche, insomma, perché poi è un po' quello che dicevamo prima con... Eh, Peter Cardillo ovviamente ciò che viene fatto oggi eh, sì, evidentemente poi sul consumatore finale eh, si, si vedrà più avanti Insomma, quindi sicuramente anche tutti gli effetti dovranno essere in qualche modo anticipati ma si potranno vedere strada facendo e poi ancora il comitato continuerà riducendo le sue partecipazioni in titoli del tesoro e debito di agenzia e garantito da ipoteca di agenzia, di agenzia titoli come descritto nei piani per la riduzione delle dimensioni del bilancio della Federal Reserve che sono stati emessi a maggio e poi naturalmente ecco ancora guardate come si insiste su questo punto ma insomma era abbastanza ovvio cioè il comitato è deciso e fortemente impegnato a far tornare l'inflazione al 2% all'obiettivo del 2% e dopo leggiamo l'ultimo pezzetto non so se c'è Alessandro Manunta in collegamento. Ciao Manuela, buonasera. Eccolo qui, me lo sentivo, ti, ti avvertivo eh, che, che, che stavi ascoltando. Allora Alessandro, eh, tra poco andremo in modo operativo a vedere eh, l'euro-dollaro e, e ciò che ti compete. Ti chiedo insomma se ti aspettavi qualcosa di diverso o se effettivamente io prima che, che uscisse la, la decisione e prima di leggere il comunicato avevo un po' definito quelle che erano le mie attese, cioè che questa riunione potesse essere un po' la copia carbone di quella precedente. Assolutamente, sorprese praticamente nessuna Manu, tanto è vero che anche qua secondo me i mercati ehm, c'è davvero un attimo di calma per capire esattamente cosa accadrà perché questa notizia noi sapevamo benissimo, era quasi certo che avrebbero portato, aumentato i tassi di 0,75, quindi in realtà questa non è una notizia che sorprende nessuno, sarà invece molto più interessante la conferenza di Powell per riuscire a capire con che toni approccerà questa volta, se avrà toni ben decisi come ormai nel, negli ultimi mesi nell'ultimo anno o se per la prima volta come qualcuno si aspetta avrà dei toni un po più eh, come dire trattenuti ecco contenuti certo. eh sì esatto perché poi ci si chiede anche Alessandro e questo è, è ciò che sembra interessare maggiormente chi attende le parole di Jerome Powell se J. Powell da, darà qualche indicazione sui rialzi prossimi cioè al di là di questo perché appunto questo era un po' un non evento no? come si suol dire esatto eh, quindi sicuramente quello che dici tu il tono che utilizzerà ma credo che sia vedrai almeno poi se, se sarà diverso, lo, lo diremo strada facendo, ma insomma sarà un po' simile a quello che ha avuto nella precedente riunione, però se darà, e i giornalisti glielo chiederanno sicuramente se nei prossimi, diciamo mesi è, è già stato più o meno deciso il rialzo dei tassi, intanto saluto Augusto che, e adesso ti do la parola Alessandro eh, a, voleva sapere una, una precisazione da Peter Cardillo che ho già salutato, ma poi ci sarà Gianergas Ergas che ci, ci, si collega con noi dall'america per quanto riguarda l'incursione diciamo delle elezioni di midterm eh, come andrà a finire insomma poi parleremo anche di questo quindi grazie per i vostri messaggi poi cercheremo di rispondere anche a, vo, a tutte le vostre domande ecco tu pensi che darà delle indicazioni sui rialzi futuri oppure appunto attenderà il dato sull'inflazione i dati sull'inflazione i dati macroeconomici che tutto sommato per ora danno una fotografia Ancora solida e non troppo negativa dell'economia dell americana. Guarda, eh, il presentimento Manu è che lui voglia attendere, eh, però questo è solo un presentimento perché poi in realtà d'altra parte sarebbe una sorpresa se lui invece iniziasse veramente a eh, già, già oggi a comunicare l'eventuale aumento dei tassi questo muoverebbe i mercati in maniera molto prepotente oggi, quindi onestamente non me lo aspetto, però se devo pensare alla volatilità forse lo spero, possiamo dire così. Sì, sì, sì. Allora, senti, senti ehm, intanto non abbiamo ancora letto l'ultimo pezzettino del comunicato, lo vediamo, ma insomma più o meno conclude, ehm, un po' riassumendo quello che abbiamo letto finora, nel valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria, il Comitato continuerà a farlo monitorando tutte le implicazioni e le prospettive economiche. E, ecco qui il Comitato è disposto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, questa è un po' una frase di prassi che compare sempre in modo appropriato se emergessero dei rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del Comitato. Quindi insomma è quello che dicevamo, no? è ovvio che bisogna monitorare, si prende una sorta di strada ma poi se ci fossero rischi eccessivi per l'economia il comitato dovrà tenerne conto, infatti eh, poi si legge ancora terrà conto di un'ampia gamma di informazioni, letture sulla salute pubblica al mercato del lavoro, condizioni, inflazione, aspettative di inflazione ecco le aspettative di inflazione che l'abbiamo detto prima sono tornate lentamente a salire nelle ultime settimane e poi gli sviluppi internazionali perché nel comunicato si è fatto riferimento al, al conflitto ecco ehm... Euro-dollaro, Alessandro andiamo a vedere che cosa sta succedendo e dopo vediamo anche la reazione dei mercati, allora lo, lo dicevamo già poco fa, l'euro sta recuperando, siamo ancora sotto la parità nel cambio euro-dollaro 0,9940, però insomma eh, è l'euro che si sta rafforzando o il dollaro che si sta indebolendo dopo la, la decisione della Fed? Allora, eh, in questo momento è un po' il dollaro che, che si sta indebolendo ma questo sta succedendo da 12 minuti quindi non è un dato super eclatante diciamo che c'è questo sì, rimbalzo certo. dell'euro che è, che è un po' eh, in questo momento sta dando, sta dando speranza più che altro ti posso dire che eh, a livello di, di gestionali quindi a livello di fondi, i fondi questa settimana hanno comprato un bel po' di euro quindi non hanno venduto dollari però e questo è un po' l'anomalia che eh, ci aspettavamo invece di vedere ma sicuramente hanno incrementato le loro posizioni long sull'euro quindi già questo inizia a essere un primo segnale è chiaro che ci aiutiamo magari su un time frame daily Manu per, per iniziare Sì, io sono già sul time frame daily sai Perfetto, ottimo perché io non vedevo il tuo schermo. Ok, non ti preoccupare, sì. <ride> ok, abbiamo questa zona su un time frame eh, daily appunto, in zona 0,995, abbiamo questo livello chiave che eh, attualmente sta fungendo per la terza seduta consecutiva da resistenza per quanto riguarda Euro-Dollaro e c'è bisogno proprio che l'euro riesca a rompere questa, questa resistenza, se l'euro dovesse rompere questa resistenza a questo punto io inizierei a poter immaginare una piccola fase di recupero da parte dei mercati però deve rompere zona 0,995 e deve farlo per quanto mi riguarda oggi quindi già dopo, dopo la conferenza di Powell o durante la conferenza di Powell abbiamo bisogno di questa rottura dell'euro-dollaro per intanto iniziare a rivederlo intorno alla parità e poi perché no magari andare a cercare di riprendere zona 1 o 2 eh, ecco cosa potrebbe andare a incidere su questo cioè ehm, se dovesse appunto cambiare qualcosa durante la conferenza stampa di Powell cosa potrebbe far rafforzare l'euro, indebolire il dollaro insomma a tuo parere l'annuncio dei prossimi tassi o altro? Sì, decisamente l'annuncio dei prossimi tassi, anche perché comunque ricordiamoci che l'America non è esente dalla crisi economica e anzi anche loro potrebbero scontare un rischio recessione. Quindi, questo, per quanto in questo momento, quest'anno, eh, il dollaro sia veramente forte, attenzione che non ci possa essere anche un cambio sotto quell'aspetto e quindi anche un cambio di trend. Sicuramente se annunciasse. E si concentrasse sul tasso di interesse adesso, durante la conferenza, questo potrebbe essere un bello slancio per indebolire il dollaro, e sì, molto probabilmente per vedere l'euro finalmente sopra, sopra la parità. Certo, c'è una riflessione: un altro scenario. Sì, dimmi, sì, dimmi, dimmi. Che poi dopo leggo una riflessione di un amico. Però, vai, vai avanti, Alessandro, qual è l'altro scenario? In questo momento è vero che eh, dobbiamo riuscire a stare sopra zona 0,995 però dall'altra parte dobbiamo anche stare sopra 0,984, 0,985 perché troviamo un livello chiave di, eh, di Fibonacci e soprattutto un importante supporto volumetrico che per me è il POC in questo caso quindi il punto di controllo dei volumi. Se dovesse rompere questa zona per, per l'euro dollaro sarebbero di nuovo problemi perché rischieremo di nuovo di trovarlo prima in zona 0,98 e poi addirittura magari anche in zona 0,97, quindi è importante che durante la conferenza non venga mai violato questo livello e anzi come detto prima che vada a rompere zona 0,99,5 così da poterlo rivedere di nuovo sopra la parità ok ok va bene eh, Morris eh, scrive ma se tutti gli analisti parlavano chiaramente di un'unica possibile misura per arginare l'inflazione cioè the destruction of demand allora la domanda è quanto la vogliono distruggere la domanda gioco di parole a parte sempre di economia di guerra si tratta cosa ti senti di dire a Morris? <ride> la vogliono distruggere Manu, ehm, sì, no, è una è riflessione relativa basata relativa ovviamente avanti, poi non. su una situazione economica molto, molto complicata, su questo ci rendiamo conto, e peraltro con tante eh, varianti e variabili che si sono inserite, cioè non abbiamo fatto in tempo praticamente a terminare, se vogliamo tornare indietro, la coda della precedente crisi, poi il Covid, poi tutta l'attività che si è fermata, quindi qui tutto, tutto il disequilibrio tra domanda e offerta. Poi stavamo ripartendo, è arrivato il anzi, ha cominciato l'inflazione lentamente. Con eh, eh, come dire, gli interventi anche un po' tardivi, poi il conflitto insomma, quindi è chiaro che la situazione è molto complicata. Ma guarda, eh, faceva una riflessione giusta, forse sull'unica cosa in cui tutti noi analisti siamo d'accordo. È stato un anno terrificante, nel senso, ma eh, non solo per, per l'economia, non solo per, eh, per la guerra tra Russia e Ucraina, ma anche noi a, a livello operativo è stato veramente un anno ed è ancora un anno molto complesso, di sicuro il 2021 era stato un anno molto più, più frizzante per quello che c'è riguardato, un mercato dove, è un mercato doggi dove c'è molta confusione ancora adesso, certo. quindi anche esprimersi in questo momento... Secondo me è molto azzardato da, dal mio personale punto di okay, vista. aspettiamo, okay. aspettiamo. Però stavo guardando. Vediamo guard... che cosa può succedere oggi. Sì. sì, no, no, no. Stavo guardando che intanto gli indici americani sono in positivo. Prima eh, erano più deboli. Sicuramente avevamo l'SP 500 e il Nasdaq sotto la parità. Il Dow Jones era leggermente sopra, adesso sono. Tutti e tre con il semaforo verde, il Dow Jones più 0,87, l'S&P 500 più 0,33, il Nasdaq più 0,16. Che cosa potrebbe aver convinto almeno per ora eh, i, i mercati a, a fare comunque questo piccolo rimbalzino rispetto all'andamento della giornata? Eh? Perché poi eh, queste sì. giornate insomma, sono anche state tutto sommato positive per i mercati. Assolutamente, ma guarda, e eh, eh, dici bene, sta, stanno risalendo un po' gli indici in questo momento, ma è un po' tutto correlato, perché sale l'euro-dollaro, sale la sterlina contro il dollaro, l'Australia contro il dollaro, il New Zealand addirittura guadagna l'1,07% in questo momento, quindi tutti i mercati in questo momento, almeno in questi primi 18 minuti dal, dal comunicato hanno avuto questa sensazione positiva da che cosa deriva mi chiedi deriva secondo me da un dato ti ripeto scontato sulla decisione dei tassi di interesse sapevamo già e ci si, si aspettava che il tasso dello 0,75 non è stata una grossissima novità per rafforzare eh, il dollaro che era qualcosa che probabilmente i mercati avevano anche già scontato quindi in questo momento c'è questo rimbalzo poi anche a livello ciclico Dovevamo avere un massimo in questo momento addirittura sulla sterlina, che anche qua, vanno a apre una parentesi velocissima sulla sì, sterlina. Sì, la vado a prendere. Cosa, che cambio prendiamo? Euro sterlina, dollaro sterlina? Cosa preferisci? G sì, sterlina contro dollaro. Sterlina contro dollaro, va bene. Cosa, esatto, dimmi, dimmi. Il primo H1 diventa molto interessante, qua vedere come sul, eh, sul comunicato, nel momento del comunicato, la sterlina rimbalza in maniera importante. Fa questa candela di, 4, 5, 8, fa una candela di 65 pips e li fa in pochissimi secondi. Oltretutto andando a prendere un livello chiave, ovvero 1,15,6,50. e Questa è una resistenza volumetrica. Oltre a combaciare con 61 e 8 di Fibonacci, livello storico per i ritracciamenti della sterlina, che va anche in doppio massimo sul massimo appunto che ha preso ieri alle 13, sempre in quella zona, sempre 1,15,6. Quindi anche qua, come per il discorso dell'euro-dollaro, questa zona la sterlina deve violare, si deve portare assolutamente in zona 1,16,2. Non succedesse questo, oggi e anzi anche in breve, quindi da qua un paio d'ore, il rischio è che di, di nuovo di vedere la sterlina in zona 1,14, 1,13,5. Sì e poi vabbè, in Gran Bretagna ci sono anche tutte altre vicende che vanno a influenzare in questo momento Alessandro, sì, decisamente. D diciamo che momentaneamente, ma non sai, sì, eh, le vicende in, eh, sicuramente vanno a influenzare. Cioè adesso si è un po' stabilizzata più... la situazione ovviamente, no? però lì si è, insomma, si è rischiata l'instabilità politica, cioè c'è stata, però diciamo che la situazione sembra essere rientrata, però chiaramente appunto, la domanda era relativa al fatto che potrebbero vedersi cioè, degli scossoni proprio anche per quelle, per quelle vicende, diciamo così. Sì, anche se ti dico, potrà incidere magari su qualche eh, movimento a livello intraday, a livello quasi di scalping, ma credo che in questo momento la palla ce l'abbia proprio il dollaro e okay. tutto dipende da, da quello che succederà a Powell, perché in quel momento, da quello che dirà Powell, perché in quel momento se il dollaro dovesse, veramente indebolirsi tanto la sterlina, anche se non in, non in ottime condizioni, comunque seguirebbe i correlati, quindi dell'euro, l'Australia e il New Zealand. Ok, intanto ritorniamo sull'euro-dollaro prima di salutare Alessandro Manunta vediamo appunto come eh, continui a, a salire però insomma adesso siamo 0,9943 sarà interessante vedere quando comincerà a parlare Powell perché eh, dalle prime risposte soprattutto che darà ai giornalisti perché sai più che la sua, eh, la sua oratoria singola Alessandro io credo che sia più interessante e sia più magari recepito il messaggio che arriva dalle risposte alle, alle domande che gli vengono fatte, no? che sono più, eh, più mirate, Sai, il suo discorso è preparato tra virgolette e segue un po' il copione certo. de, del comunicato e di ciò che è emerso nel FOMC, mentre invece appunto eh, le domande vanno un po' più a, a, a, anche a, dire, a stanare no? l'uomo. Powell, quindi, quindi sarà, interessante, sarà interessante quello. Comunque ti aspetti un Powell-Falco? Mi aspetto un Powell-Falco, il rischio è quello. E dovesse essere di nuovo un Powell-Falco, eh, a questo punto quello l'unico scenario che ci possiamo immaginare, ma non dovesse succedere così, è che noi ci aspetta un fine anno con il dollaro che continuerà a rinforzarsi sempre di più. Ok, allora Alessandro, grazie intanto per questa serata. Noi ci sentiamo nei prossimi giorni, perché effettivamente siamo a fine anno, per capire anche come i mercati reagiranno in questa ultima parte dell'anno, dove notoriamente si comincia anche a parlare di rally, ma insomma andremo a vedere il dollaro, come si comporterà, e da lì faremo tutta un'altra serie di riflessioni. Adesso attendiamo eh, Powell. Grazie Alessandro Manunta, come sempre per la collaborazione e a presto. Grazie a voi, buona conferenza, buon trading. Grazie mille anche a te. Allora, intanto voi continuate a scriverci su le nostre live chat di uh, YouTube, di Facebook, siamo anche sugli altri social, naturalmente sul nostro sito lefonti.tv. Andiamo in pubblicità, tra poco ci collegheremo con l'America, con Jean Ergas e poi attenderemo naturalmente la conferenza di Jerome Powell esattamente tra 8 minuti, sono le 19.22, alle 19.30 arriverà Jay Powell e lo seguiremo con la traduzione simultanea, tra poco.